La leggenda della Luna Rossa Sono un cantastorie Gli omicidi, dice la legge Tuareg Devono essere lavati col sangue Ma quando si tratta di fantasmi L'unica cosa in grado di salvarvi È la prudenza Date retta alla saggezza la luna è impotente mentre regna il sole, perciò non andate mai tra i colli di Safa quando è notte. La mia bisnonna aveva la voce degli spiriti di luna, soave e vellutata. Taria, moglie di Re Anet, l'aveva reclusa a corte per essere l'unica a godere delle sue corde di liuto. I saggi raccontano del passero dal petto nero rinchiuso in una gabbia dal fabbro Fuad. Il passero smise di mangiare, poi di bere, sino a perdere ad una ad una tutte le piume. Si seccò come un frutto sotto il sole, senza acqua né sangue nelle carni. A Fuad, rimase il ferro arrugginito della gabbia. Quando Taria diede alla luce la sua discendenza, mia nonna Noor cantò per lei durante le doglie, ma fu presto dimenticata. Segregata nella tenda reale, si intristì al passare delle notti, smise di mangiare, poi di bere, perse la voce e perì come un frutto secco. Lasciato sotto il sole del Sahara. Il re, per pietà, portò le spoglie di mia nonna a sud fino all'uadi di Safa, ma non fece più ritorno. Taria era disperata. Grandi guerrieri valorosi persero la vita nelle ricerche di Re Anet. Un giorno il cammello del coraggioso Zair lo riportò sino al villaggio dove fu soccorso dal mio bisnonno. Zahir disse «Non andate a Safa! La luna rossa canta come un liuto e ha sete di sangue!» Zahir morì, secco, come un frutto lasciato al sole. «Le carovane dei cammelli che portano il sale a sud» quando si fermano attorno al fuoco per ristorarsi non sono confortate dal silenzio del sara e la voce di safa a suonare nella loro testa infinitamente triste e infinitamente suave